Ora scendiamo e vi faccio vedere proprio ecco, l'interno eh, di quelle che sono le paratie di cappe chimiche e il back backbuffle, per quello che vi dicevo ho messo alcune tipologie per far vedere la differenza al di là eh, di quello che è il costruttore, perché ogni costruttore si inventa la sua... Il suo back buffle e quindi c'è chi lo mette in verticale, chi in orizzontale, chi con dei tagli, chi con dei, dei, dei disegni. Questo è un qualcosa che non è regolamentato. Ecco, non è che c'è una K che è a norma e una K non è a norma. Quello che deve essere a norma è che non deve fuoriuscire nulla, che ci deve essere il back buffle, che ci devono essere determinati requisiti, ma non il fatto che il disegno vada a compromettere in qualche modo quella che è la parte strutturale, quindi di conformità. Idem, cioè tutto un discorso sui piani di lavoro e questo a seconda: ecco, il laminato plastico va bene per acidi e per solventi. L'acciaio inox ovviamente non va bene, nessun tipo di metallo quando ci parliamo di acidi e quant'altro. Quindi, queste un po' le tipologie di. Eh, piani di lavoro, in base a quella che è la loro tipologia, c'è una certa resistenza a acidi e solventi che in fase di acquisto il cliente dovrà assolutamente indicare, ora voi non vendete, quindi non ci interessa tantissimo, però immaginate che al contrario come manutentore, dice, ah, ma mi trovo la cappa chimica, ma come una cappa chimica con tutto quanto il piano in inox, in acciaio e metallico che è tutto rovinato. Eh, certo, va bene per i solventi, ma non va bene per acidi, cioè, nel senso che qui devi cambiare il piano. Quindi, va acquistato il piano giusto, il senso è questo, quindi è inutile rimettere un nuovo piano in acciaio perché ci diamo la zappa sui piedi.